Allora, l'omeopatia, che cos'è? Se ne parla tanto in questo periodo, ma eh, in realtà che cosa vuol dire? Ah, fondamentalmente è una tecnica di stimolazione, io la definisco una marcia indietro, cioè il nostro organismo stimolato omeopaticamente riesce a recuperare il suo stato di salute e a tornare indietro in quello che è stato il suo percorso verso la malattia e con una stimolazione omeopatica riusciamo a recuperare la nostra condizione di benessere. È una tecnica medica riconosciuta dallo Stato, tant'è che i rimedi omeopatici hanno la dignità della denominazione di medicinale omeopatico. Sono anche retraibili, ma vi do queste piccole notazioni per dirvi che non è vero che l'omeopatia sia un qualcosa legato alla stregoneria, al credere o qualcosa ancora che abbia. Un dubbio scientifico perché su questo ormai abbiamo acclarato la fondatezza e la grande efficacia di questo tipo di tecnica. Eh, qual è lo spettro di intervento dei prodotti omeopatici rispetto alle patologie, e alle malattie esistenti? Allora, molte delle persone alle quali proponiamo un trattamento omeopatico ci dicono no, ma è una terapia troppo lenta, troppo lunga, preferisco prendere qualcos'altro. E quindi rispondo alla domanda, noi diciamo a queste persone che l'omeopatia è lenta per quelle patologie croniche per le quali ci sono voluti mesi o anni per ammalarsi ed è molto rapida per tutte le patologie acute, ovvero ieri stavo bene, oggi ho un raffreddore, curarsi omeopaticamente significa guarire più velocemente che prendere qualunque farmaco noto chimico. Ci sono controindicazioni come per i farm farmaci normali? Allora, in ombiopatia non abbiamo controindicazioni, questo non deve però rendere cuore leggero, cioè leggero il cuore di chi la consiglia pensando che anche se sbaglio non succede nulla. In realtà non è così, insomma, andremo a sprecare un'occasione, ma come effetti collaterali l'omeopatia non incappa in questo tipo di problematica che invece riguarda tutta la medicina allopatica, la medicina chimica, e la medicina d'elezione per i lattanti, per le gestanti e per le persone anziane che assumono diverse terapie. Ultima domanda, è anche una medicina green? È una medicina green. A me piace molto sapere, nel momento in cui consiglio un prodotto omeopatico, che il paziente non avrà un impatto nei confronti dell'ambiente perché le sue elimina le eliminazioni del farmaco, quindi per via urinaria e per via fecale, non hanno alcuna traccia di farmaco e conseguentemente non si inquina eh, il nostro ambiente e lo stesso tubo granuli, una volta che è finito, essendo costituito da vetro e plastica, verrà eh, riciclato in modo differenziato, vetro nel vetro e plastica nella plastica, impatto zero.